benvenuti a tutti Logistics ed Analytics Italia nel breve video di oggi vedremo un argomento che forse può interessare a qualcuno in questi giorni bisogna consegnare il modello F24 la allora, vediamo tra le varie maniere qual è una maniera con cui si può compilare questo modulo noi l'abbiamo scaricato da internet in formato pdf evidentemente quando nel computer lo ne più clicchiamo vediamo il modulo è aperto da un visualizzatore di pdf quindi in pratica non può essere modificato cioè non si possono scrivere e le parole all'interno dei campi allora una delle varie maniere è utilizzare per esempio LibreOffice che è una suite di eh, pacchetti applicativi gratuita ed installabile in qualsiasi computer sia Windows che Linux che presenta al suo interno un programma che si chiama Draw noi andiamo in ufficio, apriamo il LibreOffice, noi abbiamo il 6.3 e vediamo con questo programma, vedete possiamo già aprirlo ma apriamolo da qua, disegno Draw in pratica si può aprire ed editare il modulo pdf creato dall'Agenzia delle entrate bisogna stare attenti perché questi sono programmi che ti consentono di modificarlo completamente quindi si possono fare dei pasticci andiamo nella scheda file facciamo il tasto apri apriamo il modello f24 quindi questo programma non è un visualizzatore di pdf ma è un programma che ti consente di entra entrare in modalità progettazione e lo può modificare tutto bisogna stare molto attenti, andiamo nella scheda visualizza e diciamo larghezza pagina vi faccio vedere che cosa intendo, per esempio io potrei eh, selezionare questo campo qua, vedete, e prenderlo e spostarlo e iniziare a scrivere qua, per esempio, nome e cognome e questo sarebbe un po' eh, un pasticcio quindi facciamo CTRL Z, CTRL Z e lo rispostiamo e lo andiamo qui Allora, vedete che se io qui scrivo per esempio il codice fiscale A, C, D, eccetera, vedete che è troppo grande, allora si può selezionarlo noi lo selezioniamo andiamo e lo facciamo in 14 che è una eh, grandezza compatibile vedete però bisogna stare attenti perché vedete bisogna mettere praticamente ogni lettera all'interno eh, del campo perché dopo viene letta automaticamente o dalle poste o dallo scanner delle, della banca quindi Aprire un modello come questo, come l'F24, con un programma come LibreOffice Draw può essere molto comodo perché io lo posso modificare, posso fare quello che mi pare. Però bisogna stare molto attenti perché praticamente, siccome siamo in modalità progettazione, vedete, potrebbero accadere delle cose che non sono compatibili poi con la lettura via scanner. Io praticamente lo posso modificare, quindi io devo stare attento a mettere una lettera all'interno di ogni spazio perché questi moduli vengono riletti dal computer è per questo che ci sono questi spazi però con questi programmi praticamente i file PDF possono essere tutti modificati e, e, diciamo, e riaggiornati in questo caso non bisogna farlo però è, è semplicemente una guida per capire come si possono aprire questi PDF la cosa interessante di LibreOffice Draw è che se noi andiamo per esempio nella scheda ehm, file vedete c'è il tasto esporta. se io voglio posso fare un exporting e posso selezionare per esempio una modalità di immagini come il portable network graphic, PNG, lo salviamo sempre sulla scrivania e praticamente che cosa succede? Dopo che gli abbiamo detto compressione 0 perché noi lo vogliamo della massima qualità e togliamo la trasparenza altrimenti fa pasticci, noi diciamo ok, e viene esportato in quello che non è più ammettiamo che noi vogliamo dare a qualcuno questo modulo ma senza dargli la possibilità di modificarlo non è più un modulo PDF ma è trasformato in un'immagine tanto è vero che ci viene aperto con un lettore di immagini e vedete che ci sono le nostre modifiche quindi in questa maniera con questo programma si può esportare un pdf in formato immagine impedendo a chiunque poi di fare delle modifiche perché questo non è più un modulo con i campi testuali ma è un'immagine oppure possiamo fare sempre la LibreOffice Draw ovviamente possiamo fare sempre nella scheda file esporta e noi lo sportiamo invece in pdf e ci scriviamo test sempre nella scrivania e vedete che in questo caso possiamo lasciare tutte queste opzioni così, lasciamo compressione senza perdite perché noi vogliamo la maggior qualità possibile, facciamo esporta ed ecco che abbiamo aperto un modulo che era vuoto praticamente di agenzia d'entrate, l'abbiamo modificato con attenzione perché il LibreOffice Drop può completamente riprogettarlo, l'abbiamo compilato, l'abbiamo risalvato in un pdf che vedete ha le nostre lettere inserite, una per carattere, vedete, e questo qua non è più modificabile. È intero modificabile se qualcuno lo riapre con LibreOffice. Do. Bene, questa è una delle maniere, poi ovviamente in internet noi abbiamo trovato all'interno tantissimi siti. Per esempio, c'è il sito amministrazionicomunali.it in cui ci sono tutti i moduli e uno lo riempie praticamente online senza fare pasticci perché non può riprogettarlo e poi in fondo praticamente va e fa stampa F24 o download F24 quindi ci sono tante maniere automatiche online come questo sito amministrazionicomunali.it che ha tutti gli F24, questo viene fatto senza fare pasticci ma se qualcuno ha la necessità di riprogettare per qualche motivo uno di questi moduli o un file pdf, ecco noi consigliamo LibreOffice True che è installabile e scaricabile gratuitamente nella maggior parte